Vabbè, andiamo a vedere i veri ladri di YouTube Italia. Saranno i freebooter? Chi lo sa. Scopriamolo in questo fantasmagorico video del Doggo non è un serpente. Sperando che non sia come Twinner, se no abbandono subito. Bentornati a tutti Tito. nel canale del Doggo. Bene, già che iniziamo con un Vice City, è, è il mio rispetto, ecco. Come state ragazzi? Ma, ma chi Male. se ne frega Male. questi convenevoli? Male, sto male, perché sto vedendo un video del Doggo, Cioè, che dovrebbe essere il twinner dei poveri, se non di più, se vogliamo metterlo da questo punto di vista. Ma ok. Che bello che avevo altri video salvati, ma molto probabile li salteremo quest'oggi. ...da youtuber del 2015, andiamo dritto al punto, è un po' come. Come quando ci provate con una ragazza, alla fine vi interessa sapere come si chiama, dove abita o volete solo scoparvela? Se passate almeno un paio di minuti su YouTube nel suo ecosistema. Probabilmente oltre a non avere una vita sociale, come me, non usate nemmeno Twitch, visto che solitamente una persona decide la nascita tramite un documento scritto da che parte stare, da Twitch oppure da YouTube. Nessuna via di mezzo, niente mezze misure, da una parte o dall'altra. Ora, il problema è che nell'ecosistema dei creator Twitch gioca una parte fondamentale in tutti gli scandali e sì. la vita del momento, perché ormai il 70% dei creator, essendo pigri e non sapendo fare video bene, streamano su Twitch. Switch, che è Alt, più facile. alt lo zio Alt Alt, tutto. Alt Alt, Alt, di... Alt Alt. Non diciamo cazzate. Perché ci sono quelli che fanno entrambe le cose. Fanno entrambe le cose. Quindi fanno video bene e streamano bene. Tipo, che ne so. Uh, Marco Merrino. È rimasto uno dei pochi. Oppure, qual era un altro? Poldo pure fa live bene e. Edita bene. Cioè, quindi, signor Doggo, si decida un po'. Lo so che intende i Fearbooters, uh, lo, so, lo so già dove va parare. ...dire le tue stronzatine, mentre magari fai vedere video fatti con il sangue e il sudore degli altri creator nel frattempo. Eh sì, ragazzi, sto parlando proprio di quel meccanismo perverso. Eh, era, era scontato che si parlava di loro, era scontato. Sai sa, sa che cosa ho capito? Dal il titolo... Cioè, percepiva già quella sensazione. So che su Twitch si chiama reaction. Ora, a parte gli scherzi, moderiamo i toni, torniamo ah, a. Ah, quello noi, che sto facendo è io è poche video. parole. Sono YouTube Twitch, nonostante siano due piattaforme molto diverse, sono un po' come due dimensioni parallele che vengono collegati da dei buchi neri. Buchi neri che ci fanno arrivare ciò che accade su Twitch senza stare a perderci in ore ed ore di live. Questi buchi neri. Beh, ma mi sa che le ore, sono... ore di live, live possono servire perché i free freebooter tolgono le parti migliori che non fanno altro che come video degli spezzatori. Spezzoni interessanti di alcune live fatte su Twitch. Solo che questi spezzoni vengono caricati nel proprio canale andando di fatto a rubare, tra virgolette, il contenuto di uno sperato. Ma odio, rubare no, perché, perché se chiedi il permesso, non ne ne è rubare. Alla I computer dalle clip che ci caricano ci guadagnano. Come me mettono degli annunci in mezzo al video per guadagnarci. E voi direte: eh, ma questa non è una cosa giusta. Andiamo con ordine perché. Beh, se è stato editato che il sia lì, c'è stato un lavoro trasformativo. Non lo è perché, Signor D'Orgo, non è un cazzo. In significa letteralmente pirata i freebooter svolgono senza dubbio un lavoro importantissimo per la comunità sì, citiamoli almeno sti freebooter perché il loro ruolo in questo ecosistema così complesso è letteralmente vitale e necessario è vero e eh si sì, si auto freeboota giustamente altrui, beh in quel caso di no, video non di è freebooting altri, però è una pratica che porta utilità a tutti perché molti non avendo il tempo di guardare intere live su twitch le recuperano su youtube tipo me solo che non tutti gli streamer mettono a disposizione un canale youtube dove possiamo trovare e Recuperare queste live, per. Beh, io metto solo alcune Quindi, cose. Prontudo. Se guardate il canale Twitch per vedere le precedenti. Poi, se qualcuno vuole prendere, prendere anche momenti di reaction e renderti un, nel un video, può farlo. Che è una cosa tremenda per non c'è proprio abituato. Seconda cosa, ti toccherebbe trovare il punto esatto che ti interessa dove avviene quello specifico momento. Il che è senza dubbio scomodo e ripeto per chi non sa usare Twitch, deleterio per la propria salute. Insomma, il ricaricamento di spezzoni interessanti su YouTube non fa altro che permettere a tutti di usare e di rendersi conto di cosa sta accadendo nel web senza per forza seguire Twitch oppure un creator nello specifico il che ripeto secondo me è un servizio utile e siccome è anche richiesto è giusto che questi ragazzi guadagnino da questi ricaricamenti. Ma di questo adesso ve ne parlerà con calma il re dei freebooter. Ah no, scherzavo, in realtà questa persona ha anche lui un canale morente di commentari. E si trova qui solo per cercare di rubarsi è qualche scritto. Ma, hey, facciamo finta di nulla. Ciao ragazzi, il Dogo mi ha chiesto di partecipare e giuro non ci ma sono... Ma chi state dietro. Sono venuto di mia spontanea volontà perché sono uno scalatore sociale. Come vedete, <ride> questo è l'impero finanziario che sto costruendo grazie a YouTube. È il mio Bellissimo! È al Peccato che io non, ho ancora non sono ancora arrivato a quel livello, anche il oh, canale Freebooting, quindi. un sacco di goliador, i Freebooter... Perché si fanno davvero, ma davvero un sacco di soldi. Alcuni eh, confini pubblicati guarda, praticamente tantissimi. a cadenza giornaliera sugli streamer più famosi fanno decine di migliaia di visual e arrivano a fare quasi più soldi degli streamer, come nel caso del freebofer di 96. Ma come vengono trattati? Non conosce bene allora come funziona YouTube. streamer consapevoli che qualcuno sta guadagnando sul loro content senza praticamente muovere un dito. Beh, le risposte sono diverse. Prendiamo Yotobi, ad esempio. Yotobi ha eletto un ragazzo, il mettio del tubo che edita le sue live okay. quindi questa persona ma non solo solo le sue anche quello del gatto è un editing molto molto impegnativo quindi non si potrebbe neanche parlare di freebooting. Tutti gli altri canali che ricaricano le sue live sono invece stati segnalati o comunque si è lavorato per fargli rimuovere i video. E, e se sta. da un lato questa cosa sembra un po' estrema, in realtà Yotobi ha parlato in un'intervista su Breaking Italy di questo problema, dicendo che gli spezzoni delle sue live venivano ricaricate senza contesto, magari anche clip e in cui alcuni lui fanno cose pareri purtroppo. personali negativi su qualche content creator e la gente su YouTube non capiva che le live fossero condotte un'atmosfera molto molto leggera e giocosa, andando poi a criticarlo nei commenti. C'erano utenti che commentavano anche abbastanza pesantemente quelle clip, dicendo ad esempio che sarebbe rimasto solo e che facevano leva sulla rottura con la sua ragazza del tempo o roba così. Ma lo sappiamo, la sezione commenti di YouTube è la festa del tatto e del rispetto reciproco. In questi casi il freebooter mostra il suo lato peggiore, secondo me. Si ricaricano clip fuori contesto e a conti fatti si fa disinformazione su un creatori di contenuti che Nì, dipende dal freebooter, free trovi quello buono, buono, non fa invece così, invece viene preso sul serio. Il secondo tipo di lo fanno anche per guadagnare, per avere visua, allo streamer, come ad esempio Bugozzi o Stuvi. Questi canali sono praticamente freebooter ufficiali e mi sa che questa cultura è, è diverso, quello ufficiali sono diversi. Il proprio canale. Beh, anche i modificati TV hanno dei freebooter ufficiali, tipo c'era tempo fa c'era Coso, Rocco Braz, poi chi più c'era? C'era coso? Uh, arts, una cosa del genere. Ce ne sono un bel po' di tributari ufficiali, ma loro funzionano diversamente, funzionano. Quindi Ho così tanto entrati nella cultura della community italiana che gli streamer stessi cantano dei jingle che vengono poi usati come sigle dai suddetti canali. Ho detto suddetti in un video, Dio mio, probabilmente ho ucciso il tempo di visualizzazione. Godo, sabotiamo la concorrenza comunque in questo caso fra il creator e il freebooter c'è un legame saldo c'è una simbiosi tipo i poli c'è una collaborazione lo streamer dà da mangiare al freebooter e il freebooter facendo decine di migliaia di visualizzazioni porta più seguito di ritorno allo streamer anzi ah, se delle volte potrebbe dare dar da mangiare perché a sua negativo, volta si sabba primo donna, caso, fa le cose quindi dei soldi arrivano anche al creator che riesce a divertire e intrattenere e al contempo fa diventare famose delle clip che altrimenti sarebbero perse nel mare di twitch purtroppo che grida che l'acqua non è verde o cose del genere. Però anche qui ci sono dei paletti. È vero che ad esempio Dario Moccia lascia che i suoi video vengano fributati ma una volta capito che a parassidare sui suoi contenuti erano in tanti e continuamente in aumento ha deciso anche lui di mettere dei paletti. Secondo me ha fatto bene perché va bene scherzarci su inizialmente Ma darebbe molto fastidio anche a me che decine e decine di canali guadagnassero alle mie spalle Senza sapere neanche lontanamente editare un video Infatti i freebooter sì, di Dario adesso sono un numero ristretto E secondo me questo è un buon compromesso Fare il freebooter oltretutto potrebbe darti prospettive di carriera se impari a editare Perché ad esempio Ciancianguilla prima si chiamava SubZero e faceva editing sulle clip del Cerbero Verissimo, verissimo per creare quel leccaculo culo per Ciancianguilla, che, che meno male ha smesso di, di, di fare video. Ed è stato regolarmente assunto per editare adesso i video di Sabaco e Saidonia. L'importante, in fin dei conti, Cosa? è impegnarsi, imparare a editare e fare montaggi fighi, in modo da essere notati dal tuo streamer del cuore e magari essere spammati dallo stesso streamer che reagisce magari ai tuoi video in live o cose del genere. Eppure molti freebooter si limitano a parassitare su contenuti altrui senza editare mezzo frame di una clip e anzi possono benissimo ricaricare senza contesto degli spezzoni di live di proposito in modo da creare scandalo per soldi ma di questo ve ne parlerà il dog io vado a comprare le mie gole ad oro con i 5 euro guadagnati con sudore e lacrime Bene, avete presente il video che feci qualche settimana fa su Ciccio Gamer e in generale la sua situazione riguardo quelle clip che giravano? Ecco, quello è un perfetto esempio di freebooting dannoso. E sapete dov'è sì. che questa pratica viene maggiormente usata? Vabbè, esatto. su alcuni. quella amata per nulla idiota piattaforma chiamata TikTok. Su TikTok Vabbè. vengono caricati e in più parti contenuti altrui, anche se si tratta di materiale coperto da copyright, un po' come succede nei più blasonati siti che solcano i sette mari e nessuno ripeto nessuno riesce a salvarsi da questo barbaro ricaricamento del proprio contenuto chiunque in questo sì, tiktok è un po' difficile. difficile di prendere un film un video su youtube un servizio delle iene e ricaricarlo in maniera barbara su tiktok infatti se vi è capitato di vedere un servizio delle iene su tiktok beh sappiate che quella cosa non dovrebbe essere lì pensate a dei streamer che già si possono trovare nei casini quando reagiscono in live ad un programma televisivo di mediaset oppure di rai ah io non ho avuto problemi Finora, YouTube, YouTube perché purtroppo. le trasmissioni si, però sono troppo severe sotto questo aspetto e si può andare a incontro a banne da parte di Twitch o YouTube a seconda di dove state piratando la trasmissione diciamo o potete andare io a rischiare a allora Strike, che Vabbè, ad cazzi. un canale YouTube affermato possono rovinare il lavoro YouTube, quando carichi il materiale coperto da copyright, non ci mette nulla a mandarti uno strike e a chiuderti il canale. Questo è vero. Anche se si tratta di materiale proveniente da altri canali. Ma su TikTok? Beh, su TikTok non, su TikTok cosa è non esiste. Ci hanno provato TikTok più di uno a strikare la rispetto al copyright. Chiunque può caricare il cazzo che gli pare senza conseguenze. O meglio. TikTok nelle sue linee guida ti dice che ricaricare contenuto di proprietà intellettuale di qualcun altro viola i termini di TikTok e che se sei sì, ti non di contenuto puoi fare richiesta di rimozione, ma nel frattempo che tu lo trovi, fai richiesta a TikTok e viene preso il provvedimento in merito quel profilo TikTok ha già fatto 9 milioni di visualizzazioni con il tuo video e tu non puoi fare altro che guardare il tuo stesso identico video su YouTube che ha fatto 30.000 visual poi se queste segnalazioni riguardo un profilo sono ripetute, questo Quest'ultimo viene chiuso e bannato per fortuna è allora. E male io direi. tanto me ne faccio un altro cioè, questo è parassitare palesemente. letteralmente rubati ad altri ad esempio c'è questo profilo su TikTok che voglio prendere in esempio perché Aspetta, ha un sacco di video tutti da decine tu ci rischi se fai valere una puntata in diretta sì, in diretta tutto, lo sapevo non uno che sia suo in diretta Sono lo, lo sapevo video ritagliati presi da altri canali YouTube in questo caso di moto che non lo so perché ci è rischiato un canale ma la cosa che più mi dà fastidio e che non va nemmeno a dare i crediti in descrizione come ad esempio fanno i freebooter su Twitch cosa che quantomeno meno sarebbe diciamo comoda per il creator che ha fatto quel video o gli beh, pubblicità gratuita e poi l'ultima cosa dove io mi sbatto la testa il fine di questi profili tiktok che fanno centinaia di migliaia di visualizzazioni a video io vorrei capire a che pro lo fanno perché cavolo capirei ci prendessero li sordi ma non è vero perché tiktok non ti paga nulla lo fanno solo per la serotonina che ti danno i tanti commenti i like le visualizzazioni insomma i numeri in generale ed è una cosa che non concepisco perché io onestamente se non guadagnassi da youtube non ho problemi a dire che non lo farei o perlomeno non lo farei con questa costanza sicuramente dopo questa vagonata di odio contro tiktok siamo giunti all'atto finale ecco avete presente reddit su reddit esistono okay. delle discussioni interessanti o meno che dei profili su tiktok prendono le fanno leggere ad un sintetizzatore popale, ah, okay, e li mettono sotto un gameplay di minecraft parkour l'ho visto non è minecraft quest. alcune volte è, è anche è roblox puoi tornare in vita? Cosa è successo? Visto, in sto, sto, è successo sto proprio mi è capitato. Ed è stato difficile accettarlo. Ho ricevuto una telefonata dal mio vicino di casa di Tarda, siccome volevo aiutarlo a spostare un materasso al piano di sopra. E niente, ragazzi, che dire. Anche per questo video è tutto. Sì, ma non è freebooting quello, è un'altra roba. Relativamente a queste pratiche di fribootaggio malvagie. E niente, ditemi come sempre cosa ne pensate. E direi che. Ci e cosa ne penso? Questo. Che su una parte dei freebooter hai depensato? Hai depensato? Hai de detto cazzate. Soprattutto la parte iniziale che hai detto per quanto riguarda gli streamer che non sanno, cioè fanno gli streamer perché non sanno editare i video e lì ti sbagli perché ce ne sono un bel po' che fanno entrambe le cose e poi per i freebooter hai sbagliato qualcosina tipo su alcuni che mm, ci sono alcuni che guadagnano e fanno guadagnare anche il creator perché come posso dire, sono a loro volta degli utenti che vanno nella loro chat, tipo nel caso di, di Omiatol, che poi li affusi fusi tutti in un in unico canale per fare i modificati TV, uno dei tanti esempi, che poi sono diventati i freebooter ufficiali. Quindi se sono, sono passati da freebooter parassitari, o diciamo che hanno avuto un minimo di, appro di approvo dal creator per diventare poi quelli ufficiali al 100%, tipo ci sono alcuni che uh, tramite i network appena tu carichi il contenuto gi nel giro di 24 ore straicato. Quindi, quindi esistono ste robe su youtube per rimuovere automaticamente dei contenuti basta avere già il copyright su il vod principale di twitch ma non sa alcune cose lui dice su quello che ha visto su youtube che sì esistono quelli che parassitano ma ci sono anche quelli che lo fanno anche a titolo gratuito tipo io ho fatto un test con un canale di freebooting e non, non sono ancora arrivato al, alla monetizzazione purtroppo però io no, no, non sono quello negativo che prende le clip decontestualizzate prende le robe più simpatiche più divertenti che diverso è diverso, quindi lì c'è l'approvazione automatica del creator perché dice sta parte è divertente, non mi fa vedere come una persona una persona negativa ecco ma dettagli il riassunto di questo video immaginavo subito si parlava dei freebooter il titolo lo diceva subito non c'era manco bisogno di vedere il video già si sapeva che andavano a parare sui luoghi comuni di un freebooter cioè il doggo mamma mia video più basic di questo potevo fare anche io guarda mettevo un titolo del genere dicevo le solite cose ciao e arrivederci troppo semplice fare un video così doggo troppo semplice troppo